Ciao ragazzi, sono Marco del Negozio Passport. Prima di tutto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e perché no, a seguirci anche sui nostri canali social Instagram e Facebook. Grandi novità ci aspettano con questo video. Siete pronti a scoprirle? Allora dai, seguitemi! Finalmente è in negozio ragazzi. Brooks Glycerin 20 vediamo assieme tutte le caratteristiche di questa eccezionale scarpa e andiamo con ordine partiamo dalla tomaia dove a nostro avviso i tecnici Brooks hanno veramente dato il meglio di se stessi e questo per due motivi fondamentalmente il primo per il tipo di materiale utilizzato parliamo infatti di un mesh monofilo a doppia tramatura che dà ottimo fitting e ottima precisione di calzata senza però tralasciare la traspirazione Glycerin Inventi infatti è una scarpa molto traspirante. L'altra caratteristica costruttiva è l'utilizzo della tecnologia 3D Fit Print lungo tutto l'arco della tomaia. Questa tecnologia consiste in applicazioni termoplastiche che servono a dare struttura alla tomaia, di conseguenza contenimento del piede, senza però andare ad appesantire la scarpa nel suo complesso. La lacciatura si compone da 6 fori passalaccio molto facili nel far scorrere appunto le stringhe al loro interno per avere una chiusura precisa e performante. La linguetta sul collo del piede per assecondare quelli che sono i canoni di comfort di calzata è una linguetta con una buona imbottitura sagomata attorno al collo del piede per cui non dà assolutamente fastidio quando la scarpa viene calzata. Infine il tallone dove notiamo un'imbottitura di media consistenza l'altezza del tallone anche qui è media quindi non esageratamente alta rispetto anche ad altre calzature contiene bene il tendine ed dà un'ottima stabilità in fase di primo appoggio che poi si traduce anche in stabilità in fase successiva quindi quando si va a completare la rullata passiamo ora ragazzi a quello che è il vero e proprio cuore di Brooks Glisser Inventi vale a dire l'intersuola ma prima due dati tecnici molto importanti Parliamo di una calzatura A3, massimo ammortizzamento, neutra come appoggio, dove abbiamo un peso di 282 grammi nella versione uomo e un drop di 10 mm e un peso invece di 253 grammi nella versione donna con un drop sempre di 10 mm. Dicevamo che la grande novità di questa calzatura risiede nell'intersuola ed è proprio qui che troviamo Tutta la tecnologia che i tecnici Brooks hanno studiato da anni presso i loro laboratori di Seattle che si è sviluppata appunto nella realizzazione di questo eccezionale prodotto. Ve la faccio breve e vi spiego di cosa si tratta. Fondamentalmente questa nuova mescola che prende il nome di DNA Loft V3 è una mescola che parte dalla base di DNA Loft che Brooks già utilizza su tanti modelli sulla quale viene iniettato azoto liquido. Questo processo prende il nome di nitroinfusione. Fondamentalmente qual è il risultato? Il risultato è molto semplice ma allo stesso tempo veramente eccezionale. In primo luogo abbiamo una intersuola che rispetto al passato è più leggera, l'appoggio a terra, il primo appoggio a terra risulta essere più morbido, più confortevole, l'ammortizzamento è addirittura aumentato, però, anzi, allo stesso tempo però, tutte queste caratteristiche non vanno ad interferire sulla risposta elastica e reattiva della scarpa. Quindi appena si calza una Brooks L'Inser in 20 si sente una scarpa ammortizzata, stabile, soffice nell'appoggio, ma in fase di rullata senti che è una scarpa che ti, che ti segue e ti dà lo sprint per correre in maniera molto fluida e molto naturale. Va da sé ragazzi che una grande intersuola si deve sempre accompagnare a un gran battistrada e anche qui i tecnici Brooks hanno dato il meglio di se stessi. Prima di tutto notiamo l'utilizzo di un battistrada tutta lunghezza, dal tallone fino alla punta, quindi una scarpa che ha un'ottima resistenza all'abrasione e quindi un'ottima durata. Siamo, conv siamo convinti che si faranno tanti chilometri con questa scarpa. Altra caratteristica, le linee di flessione, le vediamo in questa sezione qui, ben accentuate per avere una, una rullata fluida e progressiva, e lo spessore del battistrada, mai banale, che consente anche a pesi, importanti di utilizzare tranquillamente questa scarpa senza che si scarichi in poco tempo. Penso sia naturale farsi la domanda, ma a chi è rivolta Brooks Glisser Inventi? La risposta, credetemi, è davvero molto semplice. Già in questi primi giorni che abbiamo la scarpa in negozio abbiamo avuto modo di testarla su varie tipologie di atleti, runner, quindi persone più pesanti, più evolute, più leggere e quant'altro. La risposta è veramente eccezionale. Cerco di spiegarmi in poche parole. Le caratteristiche di questa scarpa sono veramente delle caratteristiche di scarpa molto protettiva e molto ammortizzata. Va da sé che sarebbe facile consigliarla per un podista medio-pesante e per ritmi medio-lenti. In realtà però le caratteristiche di facilità di rullata, di reattività e anche di sensazione in fase di impatto, cioè come il piede lavora, quando appoggia a terra, è una scarpa che può, a nostro avviso, sopportare molto bene anche dei ritmi un po' più veloci e un po' più sostenuti. Ovviamente in questo caso l'importante è che il podista cerchi una scarpa da fare fondo, fondo lento, non certo distanze brevi a ritmi super sostenuti. Siamo certi che sarà apprezzata da un pubblico molto ampio, ognuno per le proprie caratteristiche. E come da tradizione noi non ci dimentichiamo dei nostri clienti che amano andare a camminare. In questo caso Brooks Glycer Inventi la definirei, passatemi il termine, una pantofola. Per chi ama camminare indossare questa scarpa qua significa mettere a rilassare il piede, stare tranquillo che è una scarpa molto protettiva e molto ammortizzata con cui può camminare tranquillamente su asfalto ma anche su strade bianche, su percorsi appunto di media difficoltà e per tratti anche direi proprio lunghi perché è una calzatura con la quale ci si può passeggiare a ritmo anche un po' sostenuto per ore e ore tranquillamente e il risultato sarà piede rilassato, piede mai stanco e appunto un piede direi felice spero che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto che vi, che vi torni utile nelle vostre prossime scelte se avete dubbi o domande i commenti qui sotto sono sempre a vostra disposizione e vi aspetto nei nostri negozi a Busche o a Signoressa. E se abitate lontano, perché no? Anche sui nostri canali social o sul nostro sito www.passport.it Ciao!